Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nuovo nostro video vi presentiamo sei manuali tecnici, sei volumi, dell'editore Librisandit. È un editore che ha un ampio catalogo di manuali di libri dedicati all'elettronica, al modellismo, all'elettrotecnica, alla fisica, all'illuminotecnica, a Tesla, alla meccatronica, alle reti, alle schede programmabili, agli strumenti di misura, alle antenne, alle scienze della terra, alla robotica, al PLC, alla microscopia, alla fotografia, alle energie rinnovabili, alle antenne, all'audio, libri per radiomatori, libri dedicati all'elettronica, impiantistica, libri dedicati ad arduino, raspberry, libri dedicati alle autovetture, ai motori, agli impianti, è un ampio catalogo. Vediamo cosa vi proponiamo. Qui vi proponiamo il libro Termotecnica per tutti. È un libro ricco di immagini, tutto a colori. È un buon manuale dedicato alla termotecnica. Proseguiamo con l'ampio volume Apprendista Meccatronico, Teoria, Tecnica e Pratica. È un importante manuale dedicato alla meccatronica applicata all'autovettura. è un ricco manuale tutto a colori Apprendista Meccatronico è un manuale di oltre 650 pagine, quindi è un volume importante. Adesso vediamo Super Fotografia Digitale, è un manuale dedicato alla fotografia digitale. Questo manuale è tutto a colori e fa parte di una trilogia, quindi l'autore ha proposto tre libri e ci racconta in modo dettagliato come fotografare da tanti spunti dedicati alla fotografia digitale. Tutti e tre i libri sono libri molto interessanti con tanti spunti molto ricchi di tante idee e tanti consigli per ben fotografare. adesso vediamo un manuale dedicato alle formule, ai dati e alle tabelle questo è un libro sempre da consultare è il classico libro che va sempre tenuto a portata di mano quando dobbiamo andare a rivedere una formula, un concetto è un libro da sfogliare, da osservare e da, da guardare con attenzione, da leggere, perché è veramente interessante. Si trovano sempre spunti, idee che magari erano sfuggite per i nostri studi, per essere sempre ben informati. Adesso vediamo il volume apprendista saldatore, è un volume pratico dedicato alla saldatura, è un libro tutto a colori e vengono presentate tutte le tecniche della saldatura. ecco terminiamo con il volume elettronica illustrata fa parte della collana Maker Book qui l'autore propone l'elettronica in modo veramente interessante privilegiando l'aspetto grafico Ed questo è molto importante è un nuovo modo, o perlomeno è un modo molto utile e valido per presentare concetti, idee, teorie. È un manuale che ci spiega l'elettronica partendo dai circuiti e dai concetti base. Vi ricordiamo ancora che questi libri sono tutti libri proposti dall'editore Librisandit. Un editore con a catalogo oltre 500 volumi. Vi ringraziamo per l'attenzione e se volete potete iscrivervi al nostro canale YouTube. Grazie ancora, al prossimo video.